ciao allora oggi video dei flop del mese di maggio e il primo flop sicuramente è questa crema della bottega verde che si chiama retinolo bv plus è una crema viso giorno potenziata con pro retinolo, collagene vegetale, acido ialuronico, estratto di ginseng, vitamina e ed f allora questa era un campione da 5 ml e premetto che io questa crema la usavo alla sera perché io di giorno applico solo il siero allora anche usata alla sera, alla sera alla sera è troppo ricca per il mio tipo di pelle perché anche se ne mettevo poca ehm, mi svegliavo la mattina con la pelle molto unta e quindi sicuramente non è un prodotto adatto alla mia pelle mista e la profumazione non è eccessiva, non persiste sulla pelle, quindi potrebbe anche andare bene, ma la texture è troppo ricca, quindi non la metto a fuoco, eccola qui, quindi questa la boccio perché non è adatta al mio tipo di pelle e sicuramente non è adatta a nessun tipo di pelle mista o grassa, e, dice essere per il giorno, ma io non ve la consiglio assolutamente, e questo è un flop. Il secondo flop è questo blush della Neve Cosmetics che si chiama Pink Moon. E io ho questo nella jar piccola perché ho pensato di provarli tutti e per fortuna che li ho presi piccoli perché questo lo straboccio. E allora, intanto, prima ve ne parlo un secondo e poi ve lo mostro sbocciato. Che io non capisco sinceramente perché non è un blush, ma non è un illuminante, è pieno, pieno di glitter. Quindi, ed non va assolutamente bene come blush perché è, è tutto un luccichio. L'ho provato come illuminante, ma essendo in polvere libera, non va bene neanche in questo caso perché tende a far cadere tutti i glitter. Eh, l'ho provato come ombretto ma anche in questo caso è in polvere libera e quindi c'è un fallout nella parte inferiore degli occhi che è una cosa tremenda ho provato allora con gli ombretti in crema e poi picchiettacelo sopra e un pochino di glitter li tratteneva ma no cioè è, è bello perché ha un bel colore, è bello luminoso, è bello con i glitter ma è in polvere libera e sappiamo che glitter in polvere libera eh, dovrebbe essere un blush e non lo è potrebbe andare come illuminante ma non lo è alla fine l'ho finito come smalto o come gloss ma non è affatto quello che dovrebbe fare e quindi lo boccio ultimo prodotto che boccio e questo ho fatto davvero fatica a finirla è questa crema della bottega verde la Yaluron Plus dice di essere una crema per il viso effetto giorno ricompattante effetto filler con acido yaluronico ad estratti di fiori bianchi un spf 15 allora io le creme per il giorno non le uso lo sapete benissimo perché preferisco i sieri molto più leggeri e normalmente le Ma creme le uso, alla sera. avendo il fattore di protezione non potevo utilizzarla alla sera e nel giorno non andava assolutamente bene perché è troppo ricca e tendeva a lucidarmi la pelle immediatamente anche se ci mettevo strati e strati di cipria alla fine per finirla perché non volevo consumarla l'ho usata come crema mani per il giorno ma sicuramente non è il suo uso la texture è abbastanza leggera e assorbe anche velocemente ma è troppo ricca per la pelle mista e quindi questa la boccio allora questi erano tutti i flop del mese di maggio Fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti, come siete trovate, se vi sono stata utile mi raccomando mettetevi un like e iscrivetevi al canale così non perderete le prossime recensioni beauty e mi raccomando sempre anche la campanella così verrete avvisate con la notifica ogni volta che carico un video, comunque vi ricordo ogni settimana e alla prossima, ciao!